ciao, oggi alla Fornace Fornelli vi proponiamo una ricetta della cucina romanesca i carciofi alla giudia nella nostra casa è una ricetta che va alla grande in questo periodo perché ci abbiamo tanti carciofi per chi di voi non ha mai visto i carciofi nel loro habitat naturale e pensa che nascano direttamente in scatola una carciofaglia è questa e queste non sono felci ma piante di carciofo quella è un carciofo in Italia c'è questo stereotipo, che il maschio italiano è Mammone, che non fa niente, che in casa ha veduto la mamma e lui viene coccolato. Lo stereotipo è vero e per dimostrarvelo eh, la ricetta di oggi la fa mm. la mamma. Ciao mamma! Ciao! Ingredienti Carciofi Cimaroli Limone Olio extravergine d'oliva e sale. Come si pulisce un carciofo? Allora, si tolgono le foglie esterne per, per questa cucina ci vogliono i carciofi cimaroli, quelli più grandi e teneri. si tolgono le foglie esterne fino ad arrivare dove sono più tenere poi si taglia la punta, si toglie un pezzo di gambo, i gambi si potrebbero recuperare l'esterno. In questo modo si allargano leggermente e si gettano nell'acqua circolata. I carciofi vanno tenuti nell'acqua col limone il tempo che serve a pulirli tutti e questo serve essenzialmente a non farli annerire. Asciughiamo i carciofi, scolliamo dall'acqua, abbiamo messo l'olio in una pentola a bordi alti, a scaldare. Quando l'olio è caldo mettiamo, mettiamo dentro i carciofi. I carciofi vanno tenuti a friggere per circa 10 minuti per lato, sì. quindi prima Prima a, testa in giù, a testa in giù e poi, li poi si rigirano guardate come sfrigolano è veramente un peccato che non possiate sentire il profumo passate altri 10 minuti eh, in questo caso anche un pochino di meno forse perché i carciofi erano un po più piccoli mm -hmm. qualche minuto meno 10 8 diciamo li tiriamo su tall'olio li scoliamo bene e li mettiamo sulla carta assorbente lo lasciano tutto l'olio e poi spolveriamo con un po' di sale ne prendiamo uno ecco il nostro carciofo Una questione fondamentale è quale vino vada bene con i carciofi della giudia e la risposta breve è nessuno, perché nessun vino va bene con i carciofi a meno che non siano fritti. Quello che facciamo noi è mangiare il carciofo, pulire la bocca con pane, formaggio o qualsiasi altra cosa e poi bere il vino. Detto questo, buon appetito!